strutture ospedaliere di conseguenza sono probabilmente rimasti a casa ci sono stati за Si fanno i tamponi e si vedono quante persone registrate sono infette. Purtroppo, però, le persone che presentano le persone che sono asintomatiche o le persone che hanno lieve tosse e lieve febbre non vengono calcolati nelle statistiche. In questo momento abbiamo una crescita. Sony.